Alba Parietti delusa dalle donne, lo sfogo alle Iene Show. Le Iene Show, Alba Parietti sconcertata dai commenti sui social. Come ogni settimana, Mary Sarnataro si occupa di far incontrare un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo con suo hater, una persona che occupa il suo tempo libero insultando i vip sui social. Questa settimana, a Leiene Show, è toccato ad Alba Parietti, famosa conduttrice televisiva. Prima di essere faccia a faccia con il suo hater. L'inviata dallo smoking nero ha sottoposto all'attenzione della showgirl alcuni dei commenti che compaiono sui suoi profili social. La maggior parte degli utenti di sesso maschile, offende Alba Parietti con frasi a sfondo sensuale, dandole della poco buono. Le donne, invece. L'attaccano sul lato estetico, facendo leva sui ritocchini fatti dalla conduttrice anni fa. La Parietti ha svelato all'inviata delle Iene Show di essere profondamente delusa dai commenti che riceve dalle donne sui social. È triste vedere una donna che invece di sostenere qualcuno che appartiene alla sua stessa categoria, la insulta offendendola perché questa ha subito un ritocco estetico. La nota conduttrice, quando si è ritrovata faccia a faccia con il suo hater, gli ha confidato di aver querelato tutti gli utenti del web che spendono il loro tempo a insultarla su social. Un ottimo insegnamento all'uomo che la offende continuamente in rete, ogni azione ha una conseguenza. Alba Parietti amareggiata, lo sfogo alle iene. Prima di essere protagonista delle Iene, Alba Parietti ha criticato Alfonso Signorini per il duro scontro avvenuto con Giulia Delellis durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip, il reality show dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. La nota conduttrice televisiva non si è mai astenuta nel dire la sua, che si tratti di parlare di televisione. O di politica, Alba Parietti non ha mai mostrato alcun timore di dire apertamente ciò che pensa. Per questo motivo, durante il servizio realizzato dalle Iene, è possibile vedere numerosi utenti che l'attaccano per le sue dichiarazioni in merito ai temi di attualità. La conduttrice è sempre propensa a un sano scambio di pareri, ma non agli insulti. Per questo motivo ha deciso di ricorrere alle vie legali per porre fine ai continui commenti negativi che popolano la realtà virtuale. Ciò che fa più male ad Alba, sono le reazioni cariche di odio che alcune donne manifestano sul web. Nonostante ci si aspetti che le donne facciano squadra, spesso finiscono con lattaccarsi l'un l'altra ed è questo che delude la Parietti.